Il principio del coinvolgimento aiuta a rispondere alle seguenti domande quando si lavora con gli studenti. Come convincere gli studenti a impegnarsi attivamente nell'apprendimento? Come motiviamo gli studenti a impegnarsi e a perseverare nelle sfide? Come possiamo aiutare gli studenti a monitorare i propri progressi? Bisogna fissare obiettivi e fare piani per raggiungerli. I sistemi cerebrali legati al coinvolgimento costituiscono la rete affettiva. Secondo il Dizionario di Oxford, influenzare qualcuno significa fare la differenza per lui o toccare i suoi sentimenti. Per i tuoi studenti, questo affronta il perché dell'apprendimento. Perché dovrei imparare questo? Perché vale il mio sforzo? Perché vale la pena rischiare il fallimento? Troverai variabilità nel modo in cui ogni studente affronta queste domande e si impegna nel compito per raggiungere uno specifico obiettivo di apprendimento. Per affrontare la variabilità degli studenti, l'UDL indirizza gli insegnanti a fornire molteplici mezzi di coinvolgimento.